Quando dico emozione e quando dico sentimento, sono due cose completamente diverse. L'emozione, rapidissimo, in due parole, l'emozione ha a che fare con il corpo fisico e con la mente. Sta nel tempo lineare. L'emozione nasce nel pensiero. Ma come pensiero e emozione non stanno insieme? Sono due voci diverse all'interno di noi, ma vivono nella nostra personalità, l'emozione vive nell'io, nella mia personalità, nella mia mente, diversamente dall'emozione, che ha un movimento molto rapido, Ora sono arrabbiata, poi ricevo una telefonata, mi passa, sono felice, poi facciamo pace, sono commossa, poi sento una musica che mi riporta indietro, sono nostalgica, poi mi metto in macchina e trovo coda in strada e sono annoiata. Le emozioni sono velocissime, rapidissime. Avremo un miliardo di emozioni all'ora. I sentimenti, quando parlo di sentimenti invece, non sono l'emozione, ma sono nella sfera del sentire, dell'anima, sono estremamente più profondi, sono delle correnti che scorrono più in profondità nel nostro essere e sono molto molto più continui, ci accompagnano proprio perché appartengono alla nostra anima e non alla nostra incarnazione attraverso le vite. I sentimenti sono quelli che riconosciamo quando incontriamo un compagno d'anima, una persona che già entrandoci in contatto non so bene come, ma io e te ci apparteniamo, ci siamo conosciuti prima da qualche altra parte, ci siamo conosciuti al di fuori di questo spazio tempo, ci riconosciamo. Può essere con un compagno o una compagna, sicuramente avviene con i figli e con i genitori perché altrimenti non ci agganceremmo nella nostra storia familiare, avviene con tanti amici e non importa se poi sono gli amici che rimangono per tutta la vita o che ci accompagnano per una stagione e poi tanti saluti, non, non, non è legato a che cosa accade il sentimento. Ci sono persone che io non vedo da vent'anni, forse, magari andavamo a scuola assieme ma il sentimento che ho provato allora di legame, di appartenenza, di condivisione, è attuale. Anche se ora magari abbiamo 30 anni di più, facciamo vite diverse, qualcuno si è trasferito, qualcuno non so neanche più che fine abbia fatto, ma il sentimento che avevamo allora, se io lo ascolto dentro di me, non è invecchiato di un giorno. Perché non ha a che fare con quello che accade all'esterno è qualcosa che ci attraversa nel profondo, che ci collega al di là di dove siamo, di quanto ci telefoniamo, di quanto ci raccontiamo le cose, di cosa facciamo insieme. Quindi quando dico emozione e sentimento sono due cose molto distinte, l'emozione sta nella personalità e appartiene a questa vita, molto più nel breve, appartiene a questo minuto, il sentimento sta nell'anima, e appartiene all'anima, attraversa le incarnazioni, attraversa le vite, ci permette di riconoscerci, di sentirci attraverso le varie forme e i vari incontri che abbiamo. Quando ad esempio si incontra un insegnante o meglio ancora un maestro, non lo si riconosce con la mente, lo si riconosce col sentimento. E poi con la mente si approfondisce, si creano le occasioni di lavorare assieme, di fare domande, di imparare, ma parte da un sentimento, altrimenti è tanta bella teoria, tante cose interessanti, ma poi rimangono ad un livello più superficiale, utili, interessanti, ma se non c'è il sentimento non si depositano, non vanno a risvegliare i nostri ricordi, i nostri intenti anche di vita più profondi. Quindi quando parliamo di struttura fanno anche festa qua fuori con i clacson delle macchine, visto evviva ci siamo ritrovati il sentimento. Quando parliamo di struttura parliamo della capacità di collocare le cose che ci accadono nei nostri corpi ed è una delle capacità più difficili da intanto iniziare a sperimentare e poi da tenere allenate nella vita perché quando mi capita un'emozione capire che si tratta di un'emozione e non di un sentimento anche solo ricordarmi di farmi la domanda è molto difficile perché l'emozione mi travolge, è impetuosa, veloce, ha un picco è un picco emozionale fortissimo, no? riuscire ad avere la lucidità di dire aspetta ma nella mia struttura questo a che livello è? è un'onda sulla superficie per quanto mossa e impetuosa passerà rapidamente si aggancia, risuona, dove, qual è il sentimento sotto a quest'onda sulla superficie facciamo un esempio banalissimo, l'avrò già fatto altre volte se uno dei miei figli va male a scuola e porta a casa una nota o un brutto voto, io mi arrabbio. In quel momento ho un'emozione molto forte. Ma cosa c'è sotto quell'emozione? C'è l'affetto profondissimo che ho verso di loro e la responsabilità di educarli. E quindi il desiderio di dargli supporto, di capire da dove viene quella difficoltà, di aiutarli a superarla, di sciogliere, ho fatto un esempio leggero, la piccola difficoltà che lì si manifesta. Sono estremamente contrastanti. L'emozione del momento mi fa arrabbiare. Ma che cavolo hai fatto per prendere due? Il sentimento sotto è un sentimento d'amore. Vediamo se posso aiutarti, desidero, darti una mano a risolvere il problema che ti ha impedito di avere un buon risultato. Come si fa a farli convivere? Questa è la parte più difficile. Questo ha tanto a che fare con la struttura, con il conoscerci, con il sapere come siamo fatti dentro. E come si impara come siamo fatti dentro? Certo non nella teoria. Sì, è bello ascoltare questo discorso, è interessante, ma poi bisogna fare degli esperimenti sulla nostra pelle si seguono dei corsi si sta attenti nella nostra giornata si fanno lavori individuali si chiamano i nostri insegnanti e maestri di riferimento in tutti i modi che abbiamo a disposizione se siamo artisti faremo qualcosa di artistico se siamo meditatori faremo meditazione se siamo canalizzatori canalizzeremo se siamo ballerini danzeremo ci si confronta con noi stessi, con le nostre guide, incarnate o no che siano, con i nostri compagni di percorso. Si cerca l'aiuto dove sappiamo di poterci fidare, nella struttura non solo interna ma anche intorno a noi che abbiamo di riferimento, se c'è. E se no iniziamo a cercare di costruirla, iniziamo a individuare dove si può trovare una struttura valida fuori e soprattutto dentro. Ecco, la ginnastica che noi facciamo al mattino è una forma di struttura molto importante. Per la nostra mente, ma soprattutto per il nostro corpo, per i nostri tre corpi, tutte le mattine riporta come un ripasso veloce, dove stanno collocate le cose che ci accadono i sogni della notte, le emozioni della giornata, i sentimenti che mi accompagnano sempre gli impegni il fare, il riposo la ginnastica del mattino è come un ripasso su tutti e tre i nostri corpi sul fisico, sull'anima e sullo spirito anche per questo è parecchio importante non farla solo così eh, per muovere il corpo, va bene anche quello, si parte magari da quello e poi si ascolta anche oltre, agli altri corpi che cosa porta. Questa mattina non mi sto zitta, vi guido un pochino, quindi alziamo la musica, che l'inquadratura vada bene e si parte, ci mettiamo in piedi, intrecciamo i pollici dietro la schiena e iniziamo con lo stretching dei meridiani, sento bene i piedi per terra, spiro, allungo bene le spalle staccandole dalle orecchie e svuotandomi pian piano, dalla pianta dei piedi mi allungo quanto oggi mi fa bene. Lascio cadere le mani oltre il capo. Da terra respiro e lascio circolare sangue, ossigeno, energia, presenza, cura. la prossima ispirazione, ritorno, se voi volete tenete le gambe dritte, io mi piego per non sforzare troppo la schiena, di nuovo prendo aria, le spalle si abbassano e si rilassano, da terra mi allungo e poi respiro nella posizione, dalla pianta dei piedi fino alla punta delle dita e poi espiro ritorno entro nella prossima posizione anche questa naturalmente fino a quando mi fa bene senza obiettivi da raggiungere ma con il corpo da ascoltare ispirando se voglio mi appoggio sui gomiti senza farmi male fino a dove oggi mi crea benessere ci può essere anche un po' di fatica ma non dolore se voglio approfondire ancora oppure mantengo la posizione insieme al corpo muovo la mia attenzione, il mio intento, dilato bene lo spazio nel busto che si tende, non inarco troppo la schiena e respiro per tutta la verticalità del corpo. Braccia con le mani, ritorno. Piante dei piedi a contatto. Intreccio le mani davanti ai piedi, se non ci arrivo le appoggio alle caviglie, sui piedi. Inspiro. Mi arrotondo dall'osso sacro a salire in tutte le verte. Senti che si arrotolano la notte, come le lumatine che tornano nel guscio. Premo i piedi uno contro l'altro, i gomiti tendono verso terra, il mento verso lo sterno, collo lungo, rilassato, respiro nella dilatazione che si crea nel busto, all'altezza del cuore davanti e dietro. poi molto lentamente mi srotolo di nuovo dalla parte bassa della schiena le mie vertebre tornano ad allinearsi una dopo l'altra si distendono e ritornano in linea retta stendo le gambe davanti a me e gli lascio qualche secondo per accomodarsi nella posizione distesa per allungare bene tutte le articolazioni, punto i piedi verso il soffitto. Prendo aria nella pancia e porto l'ombelico verso i piedi. Sfimilata ai fianchi, i reni, la zona della vescica tutta la parte dietro l'ombelico delle mie viscere Espirando ritorno incrocio le gambe, stesso incrocio delle gambe anche le braccia, quindi se questa gamba passa davanti, questo braccio passerà davanti, inspiro, espirando spingo le ginocchia verso terra, utilizzo questi incroci per creare spazi diversi in tutto il mio busto e negli spazi che si dilatano. e porto ossigeno, sangue, energia, luminosità, freschezza, rinnovamento, ed espirando piano piano esco dalla posizione, Cambio l'incrocio delle gambe, di conseguenza quello delle braccia. Prendo aria e ripeto con l'incrocio speculare a prima. Di nuovo respiro negli spazi che si aprono, mi rilasso nella posizione. lentamente, ritorno divarico le gambe, quanto oggi mi fa bene, quanto mi permette di rimanere salda per terra, l'osso sacro ben piantato a terra, come fossero radici, come fanno i fili d'erba prendo aria, apro lo spazio nel fianco, quello che voglio senza staccarmi da terra mi allungo, non devo raggiungere nessun punto e nessun obiettivo, devo solo aprire lo spazio nel fianco e respirare in tutto il lato del corpo che si allunga, da terra a tutto il corpo, ed espirando ritorno, Ripeto dall'altra parte, come i fili d'erba nel vento, senza staccarsi dalla terra. Si flette il corpo da un lato e da terra respiro e faccio scorrere ossigeno. Il mio respiro passa in tutto il lato del corpo. Vado ad attraversare i miei tre corpi, espiro, corpo mente, espiro, anima, trattengo, ispiri, lo ripeto altre due volte. chakra che i miei corpi li tengono uniti e in contatto e mi permettono di canalizzarli. Terzo, con un atto di volontà mi incarno, porto fuori il mio intento. Oma verso il cielo Secondo chakra Mi rivolgo alla terra Dove mi sono incarnato Vi chiedo di insegnarmi Di rivelarmi il segreto Per vivere sulla terra Apro la mia pancia Il mio secondo chakra A ricevere il suo insegnamento In una totale resa con il quarto chakra imparo, esperimento. La terra mi insegna che tutto è scambio: dare e ricevere, pieno e vuoto, senza sosta, senza sospesi senza disparità, dare e ricevere, pieno e vuoto, luce e ombra, e in questo scambio, ognuno con il suo suono partecipa, che lo sappia oppure no, quinto chakra, ed esprimendo il mio suono, Lascio andare le proiezioni che mi chiudono il terzo occhio, il sesto chakra, si pulisce, mi permette di vedere oltre la personalità, oltre la soggettività. Così anche il settimo chakra si allinea, sale verso il cielo, mi connette al giorno, al padre, all'alto, e contemporaneamente scende e si radica nella terra, e mi connette giù, alla madre, alla notte, Divengo un tramite allineato in tutti i miei centri di potere tra sotto e sopra, tra madre e padre, tra maschile e femminile. scopro di potermi muovere in questo allineamento, di poter sperimentare i miei tre corpi e i miei tre tempi, indietro nel passato, in avanti nel futuro, al centro nel presente. le mie tre frequenze, le intreccio, le armonizzo con l'arte della filatura. Apro alla filatura. Comprendo tutto quello che c'è, tutto il mio universo, tutto ciò che c'è ora, che mi ha portato qui, che da ora nascerà. Seguo i filamenti del mondo della materia, con il corpo e i pensieri. Del mondo dell'anima, con il sentire, i sentimenti, i sogni, l'amore. Il mondo dello spirito, con l'assoluto, con la totalità che ha tutto. Che basta a se stessa. Apro l'intreccio in me di questi tre mondi e vi porto anche tutto ciò che non vedo, che non conosco, che mi è oscuro e che pure a me appartiene. E ora che l'intreccio è completo posso aprire la cavità smeraldina, che mi connette a tutto il resto della Terra, dove il ricordo, la consapevolezza di questo intreccio non si affegolisce mai. Mi accompagna il Falco, con il suo volo secante che attraversa gli universi. La Civetta, con il suo volo albeggiante come la primavera che arriva sui picchi bianchi, il corvo con il suo volo rimembrante come la massa di ricordi complessi che porto nel cuore e nel cervello. Da questo punto respiro, sento tutti i miei tre corpi e il mio allineamento e mi lascio portare dalle geometrie della Terra, che sono il suo canale sacro di creazione, una delle sue chiavi che origina, trasforma, sostiene la vita in tutti i veli e in tutte le forme. Muovo gli opposti del pentagono, di risonanza di appartenenza di abbondanza dell'ottago. una casa serena dove arriva chi risuona e dove chi deve partire può partire senza rimpianti porto le mie energie al centro nel fulcro di questi movimenti e da questo centro espando il cerchio intorno a me, della mia emanazione, del mio essere nella vita, il mio spazio sacro, che pian piano si aggrega alla realtà e la va a costituire. Divido tra luce e ombra, tra quello che vedo e quello che non vedo e questa energia me la faccio passare davanti e dietro, speculare. Le mie mani e i miei movimenti si corrispondono, l'esagono, la continua metafora, il paradigma della vita sulla terra. separati, gli opposti si toccano e si intrecciano, è la frequenza della spirale che non ha inizio, non ha fine e dunque passa ovunque. Traversa tutti i tempi, tutti i luoghi, tutte le divisioni, crea risonanza anche tra ciò che non si tocca, che non ha nulla in comune, che non si conosce freccia e rilascia, modula, disfa e ricompone, nelle trasformazioni si apre il contatto con il tempo, qualcosa sprofonda e qualcosa sorge, qualcosa nasce dalla terra e viene alla luce, qualcosa lascia la terra e torna a riposo. come una clessidra che periodicamente cambia sopra e sotto. Allungo questa energia tra le mani. E ora che le mie mani sono attive e ho contattato i movimenti di potere delle geometrie, tengo tra i palmi la non forma che mi permette di vedere le forme, di sentirle, di riconoscerle. Per un attimo in questa energia faccio confluire tutto e creo un istante, un istante solo di risonanza e di unità. Mi pare quasi a volte, quando faccio il battito di mani finale di sentire anche i vostri, grazie di aver seguito. Siccome oggi è venerdì, sabato e domenica, la ginnastica in genere non c'è, non si fa. Quindi potete guardare le registrazioni. Se avete voglia di raccontarmi come state, come va con la ginnastica cosa vi porta o avete domande, benvengano. Grazie a tutti ci vediamo lunedì mattina alle 9. Buon weekend!